Tra i protagonisti assoluti del matrimonio insieme al dj c'è sicuramente il fotografo ed ecco che tra dj e fotografi è un rapporto di amore e odio da cui vengono poi fuori storie interessanti Ricorderò sempre quella volta in cui ero una festa, mega villa, tutto il service, cioè avevo addirittura una persona dedicata, parlava di me, tutto bene signor Maurizio? Sì sì grazie, so, tutto super, iper, eccetera. Quando arrivava il mio momento dopo una lunga giornata, ricordo le persone timidamente si avvicinavano verso la pista come due hanno messo un piede dentro e iniziato a fare qualche piccolo passo di danza ecco arrivare una schiera di fotografi tra cui uno con un lampione quasi da stadio lì tutto intorno chi da sotto insomma di lì capì che i ragazzi non mi avrebbero certo dato una mano a rendere la situazione più agevole i fotografi come dicei DJ ovviamente ci sono di tutti i tipi ci sono i grandissimi professionisti e i grandissimi come tutti del resto ci sono quelli che ti chiedono di fare l'annuncio al microfono eh, sì mi chiami sì per le foto anche no non siamo certo alla stazione ci sono quelli che mettono tutte le cose insieme perché dico ah io sono qui da stamattina devo andare via allora si fa dei buchetti, poi taglio la torta e poi la giarrettiera a parte ragazzi sono finiti gli anni 90 cioè la giarrettiera anche no Chiusa ci sono quelli che fanno le foto di gruppo dopo la torta, ci sono quelli che rapiscono gli sposi per pomeriggi interi e poi magari questi arrivano e saltano addirittura l'aperitivo perché è tutto in ritardo e c'è un tempo limite. Di contro però anche i dj devono adattarsi alle esigenze dei fotografi, per esempio c'è il tramonto che se il posto è messo bene è comunque in un determinato momento dura poco, c'è la cosiddetta ora blu che dovrebbe essere subito dopo, subito prima Insomma, comunque è in quel momento lì e allora in quel momento lì è bene che si faccia le foto e non si faccia magari lo scherzo degli amici o non c'è bisogno di farli parlare proprio in quel momento lì tra DJ e fotografi noi ci sono anche a mangiare insieme è giusto che ci sia una collaborazione per esempio mi racconta un amico quella volta che c'erano le luci a led sparate sul tavolo della torta mi manca poco la foto degli sposi veniva con la sposa con il vestito verde insomma nel senso non c'era bisogno di avere le luci o, o chi usa le luci anche di giorno sempre sparate nel, nel posto sbagliato alla fine per determinati momenti è giusto che le luci siano a disposizione delle foto poi quando inizia la serata e si balla ok allora si crea l'atmosfera da pista di solito va sempre tutto bene, ora io ho raccontato storie e casi più curiosi, però mi piacerebbe sapere anche le vostre storie, sia dei fotografi particolari, ma anche per gli amici fotografi, quello che vi hanno combinato i DJ che, come sappiamo bene, in questa rubrica ci sono di tutti i tipi. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!